Il Tema del, del, di questa chiacchierata informale è il titolo, cioè il, il tema rispecchia il titolo del libro di Carlo, che è ormai eh, dal 2018, ve lo faccio vedere anche fisicamente. Attenzione, adesso comparirà davanti allo schermo. Io ce l'ho qua anche in copia cartacea. Quindi, come vedete, libri che vengono stampati per essere, cioè diciamo pubblicati per essere open, open access anche come pubblicazione, ma che poi hanno anche un futuro come pubblicazione cartacea tradizionale, grazie anche all'editore Le Edizioni, che è l'editore che pubblica tutta la mia collana, chiamata Copyleft Italia. Quindi, Copyleft Italia è un po' il nome del progetto che io curo da un po' di, di anni di, di divulgazione su questi argomenti, e ehm, circa una ogni anno più o meno facciamo uscire un libro su questi temi. Carlo da un po' di anni mi diceva che stava, come dire, aveva in pancia un libro nel senso che scriveva, stava scrivendo vari articoli per eh, alcuni siti ma questi articoli erano già pensati per poi diventare un libro e infatti poi boh, nel 2018 è partita l'iniziativa allora visto che c'è Federico io direi di sfruttare la sua presenza prima che cada ancora la linea perché abbiamo coinvolto Federico di, di, di Wikimedia? Perché, eh, allora, di, poi parliamo meglio del libro dopo, però, eh, è successo che Wikimedia Italia, che è il chapter italiano della Wikimedia Foundation, cioè, lo dico perché sulla mia pagina Facebook c'è un pubblico molto vasto, molto ampio, quindi non è detto che siano tutte persone che conoscono il settore. Eh, sì, Federico, forse è meglio che togli il video e metti solamente l'audio, così almeno ti sentiamo. Ehm... Dicevo scusate, Wikimedia Italia ha avuto un'ottima iniziativa, ha pensato un'ottima iniziativa, cioè di eh, diciamo acquisire tot mila eh, copie cartacee del libro di Carlo per poi distribuirle in omaggio ai, ai, ai suoi soci o anche in generale a, a soggetti che, hanno, che fanno attività in, in, in collaborazione con Wikimedia Italia, ad esempio le scuole o le biblioteche per intenderci. E quindi, perché Federico? Perché Federico è la persona che ha avuto questa eh, ottima iniziativa, diciamo, ha avuto questa idea e l'ha eh, promossa presso Wikimedia Italia, che è un'associazione, eh, appunto, come dicevo, è un'associazione no profit che in Italia si fa portavoce e rappresenta il, il chapter italiano della Wikimedia Foundation, che è l'ente internazionale, l'ente no profit internazionale, che sta dietro Wiki, all'enciclopedia Wikipedia, che tutti conoscete, ma anche a tanti altri progetti, è open come Wikisource, Wikimedia Commons Wikidata e via dicendo quindi ehm, quante, ti chiedo Federico quante sono le copie? Allora, quante copie avete acquisito e che, quale sarà il futuro di questo progetto? cioè finita la nostra quarantena queste, queste copie dove finiranno? chi verranno inviate? chi verranno donate? allora eh, se mi sentite sì, sì, ti sentiamo Dunque, le, le, le copie che abbiamo stampato sono 5.000. Ehm, abbiamo fatto il calcolo, infatti, che era in realtà un metodo molto eh, conveniente di aggiungere nuove persone. Lo scopo di questa iniziativa è allargare il pubblico che riusciamo a raggiungere con i nostri temi della cultura libera e del software libero, oltre i soliti quattro gatti a cui parliamo. Mm il di, di gatti, ma eh, sempre pochini rispetto alle ambizioni delle no, de, de, de nostre. Eh, eccolo, è, è, è sparito. Sì, allora, quindi già aggiungo io. Sì, intanto sparisce. Comunque, 5.000 copie è un numero bu buonissimo, molto buono, perché io che queste, queste attività, queste pubblicazioni le faccio da tempo, posso garantire che ehm, insomma, nel momento in cui si riescono a distribuire mille, 1500, 2000 copie cartacee, è già un traguardone per un libro di questo tipo. Avere, cioè, tolto il fatto che comunque questi libri vengono diffusi online liberamente, quindi poi non hai il vero conto delle, di quante persone hanno davvero letto l'opera, perché una volta che vanno sui repository open io non ho più il polso di quante persone hanno scaricato il pdf del libro di Carlo o l'ipub però sapere che ci sono 5.000 copie fisiche cartacee permette, permette a questo sì. libro... Sì. Teniamo presente che già eh, un paio di migliaia di persone eh, hanno dato un'occhiata alla versione in Wikisource del libro. Eh, inoltre, mille di queste copie vanno a delle scuole eh, all'interno dell'iniziativa, io leggo perché, dell'Associazione Italiana Editori, che eh, diciamolo quando fa anche delle cose buone, eh, e sì. scuole, idealmente faranno eh, anche delle iniziative di lettura di, dei libri, ovviamente di quelli che decideranno essere più interessanti, quindi mh, magari sì. solo qualcuno finirà per fare un evento o un... Una, una lezione diciamo su questo libro però se succede ovviamente sarà una, un ottimo risultato e poi eh, noi siccome ci accorgiamo che anche gli utenti più attivi dei Wikim progetti wikimedia ogni tanto non conoscono eh, o non approfondiscono o non conoscono eh, abbastanza bene da promuovere i, i temi del software libero, della privacy, dei dati aperti, dei beni culturali eccetera eh, abbiamo pensato che questo libro potesse aiutarli eh, a diffondere ulteriormente il verbo anche solo in famiglia che è il, la bellissima introduzione del libro di, di, di Carlo è che eh, uno dei primi successi è stato il il, il, riuscire finalmente a spiegare alla sua famiglia eh, che cosa fa giusto? Eh, guardo eh, eh, eh, eh, eh. bene <ride> dice giusto ecco è un, problema, di... è un problema che ho anch'io eh, non pensare esatto ed è un problema che probabilmente <ride> hanno migliaia di wikipediani e utenti di progetti wikimedia quindi abbiamo pensato che fosse un bel regalo e abbiamo chiesto a, eh, a tutti gli utenti più attivi dei progetti wikimedia che sono alcune migliaia se volessero una copia poi è intervenuta questa, eh, questa emergenza per cui diciamo che al momento non sono ancora state spedite, però abbiamo avuto richieste da circa 2000 uh, utenti. E, e sì, ecco, esatto, parliamo, diciamo... questa parte qua mi interessava, Tre. cioè quindi sfiga, ha voluto che eh, le copie vi arrivassero sì. fisicamente tipo qualche settimana prima che arrivasse il, il, il, il, la quarantena, sì. il, il cosiddetto lockdown, e quindi diciamo che si è un po' fermato tutto e non siete riusciti a... a a spedirle fisicamente, no? Ah, ecco, ti sei ricomparso. Sì. Eh, ma quindi, scusami, sì. ehm, arriveranno eh, diciamo, anche proprio nel, nelle case dei singoli soci, non necessariamente attraverso dei progetti, tipo scuole o… Sì, allora, hanno già ricevuto per la verità, okay. eh, o dovrebbero aver già ricevuto, quasi tutti, i nostri circa 500 soci. Uh, dovrebbero avere ah, eh, giusto bravo wikimedia adesso attualmente wikimedia ha, ha 500 soci wikimedia italia Sì, questi sono i soci attivi eh, okay. che quando io sono diventato tesoriere nel 2009 oh, eh, abbiamo passato un, un abbiamo provato una cattivissima regola per cui espelliamo cioè decadono i soci che non pagano la, la, la quota annuale cosa che Beh, dovrebbe essere più o meno in tutte le associazioni così. Poi sì, vabbè. però eh, di solito molte <ride> associazioni per, per inflazionare un po' i numeri non, non, lo fanno. non ne tengono conto, quindi diciamo che eh, i soci negli anni sono stati magari, eh, non so, più di mille, però quelli attivi sono di solito fra i 4 e i 500. Questi sono quelli che di solito vanno in giro per l'Italia a fare banchetti, presentazioni, a vendere libri di stimone Aliprandi al limited day. Sì, esatto. Perché, cioè, che sì, sì, mi ricordo bene. Infatti, infatti questo, questa cosa, questa cosa che, che siano state comprate 5.000 copie del libro di Piana e che del libro di Aliprandi, invece, siamo rimasti nell'arco di qualche decina, Me la, legherò, me, la, me la legherò al dito per i secoli dei secoli, assolutamente. Ma infatti, ma infatti Però... è, da, è dall'esperienza di aver venduto personalmente i libri di Aliprandi e i banchetti della Nottei che ho concluso che in realtà mh, è meglio... È meglio un libro di piana ma... che cinque libri di Aliprandi, questo stavo per dire. No, è, è meglio andare sui numeri, sui grossi numeri che permettono di fare dei risparmi, piuttosto che eh, raccogliere qualche cifra che poi spesso non, non ripaga neanche lo sforzo di, no, di no, aver, di aver venduto il libro. No, Poi tra, tra l'altro, certo, io, io, io, io che lavoro nell'editoria anche come consulente, così cioè, so quanto è faticoso in generale vendere libri al giorno d'oggi e soprattutto libri su questi argomenti qua e in più aggiunge il fatto che questi libri si fanno concorrenza da soli perché vengono, vengono resi scaricabili liberamente su, sui vari repository open e quindi ovviamente anche quello che è super motivato a leggere il libro giustamente sapendo che lo può avere identico gratis è più difficile che faccia questo sforzo avere, avere l'appoggio di un ente grosso di un ente... Come, come Wikimedia che eh, manda in giro 5.000 copie è una roba importante cioè, è un'iniziativa davvero forte dal punto di vista divulgativo quindi bravi eh, io lo, lo spero del resto Carlo non credo che immaginasse di, di, di fare chissà quali proventi da questa, da questa impresa e eh, siamo partiti dal suo libro semplicemente perché è l'ultimo che è uscito quindi era, voleva, era più facile fare una prova Uh, senza doversi preoccupare, ah, ci sarà qualche capitolo che non è più aggiornato, eccetera. No, è bastata fare una ristampa del 2018 ed è attualissimo. Per cui, sì, ovviamente... non credo. No, sì. vabbè, ma infatti, sì, non, sì, non sì, credo sì, sì, che sì. non credo proprio che ci siano questi problemi. L'unica uni... cosa che potrebbe far diventare un po' vecchi gli argomenti, è, la... è diciamo l'implementazione, il recepimento della nuova direttiva copyright, che però. Non, boh, per adesso non se ne parla più, eh, ci sarà ancora un po' di tempo, e quindi questo libro, eh, a parte che poi su, su molti degli argomenti direttiva, degli argomenti del libro la direttiva copyright comunque non inciderebbe, quindi non credo che, che, che ci sia problema di obsolescenza, il libro sicuramente ha, ha, una, no, ha una vita, libro, ancora una vita molto lunga, secondo me. Sul libro di Piana no, però io mi sono letto in questi eh, mesi per decidere quale. Mandare. mi sono letto una trentina di libri uh, sul scusate gabbiani uh, su sui uh, nostri temi insomma e ce ne sono un po che almeno qualche capitolo da aggiornare avrebbero? sì quindi, sì no, ma lo capisco sì sì uh, va bene vediamo, vediamo beh, come va eh, comunque va bene dai quindi in sostanza eh, ultima domanda diciamo ehm chi adesso, ipotizziamo uno che sta guardando questa, mettiamoci nei panni di uno che sta guardando questa diretta, non sa dell'esistenza del libro, non sa dell'esistenza di Wikimedia, capisce adesso che c'è questa connessione e dice, ma io come posso avere anch'io una copia del libro attraverso il giro di Wikimedia? Cioè diventando socio, ad esempio, dovresti automaticamente avere una copia, può essere? Sì, allora diciamo che se uno ha voglia di, di associarsi a Wikimedia Italia, eh, può andare su Wikimedia, che è scritto per voi, k i -media e associarsi, e ci può scrivere a segreteria che a per chiedere eh, una coppia, oppure comunque il libro è in Wikisource, e eh, una persona che sia interessata a questi temi e, e, e lo legga ci, ci fa solo piacere. Okay. Eh, in generale, chi vuole avere informazioni può scrivere a segreteria per chiedere eh, giusto, proprio Giusto. Quanto, quanto costa diventare socio di… Di, di, di Wikimedia, socio ordinario? Allora, hai chiesto quant'è la quota? Scusa. Sì, quanto costa, so che... sì, sì, qual è la quota? Eh, la quota ordinaria è eh, 25 euro Una sciocchezza, pizza, nel la senso la, che la, la, la, se entri in una la libreria, la, libreria la, e compri un libro che, che, che non sia open, che non ti dà tutte le libertà la licenza open che, che Carlo ha scelto, che è molto open per il suo libro, lo pagheresti di più? sicuramente perché magari c'è dietro un, qualche editore altisonante e qua invece al, al prezzo sostanzialmente del libro, di un libro, hai anche la, la quota associativa per un anno intero a Wikimedia che è un'associazione che fa delle iniziative fichissime, delle iniziative interessantissime in un'ottica no profit eh, io mi ricordo vabbè, una in cui ero come dire, non sono stato coinvolto nel senso che io non sono socio da un po', però che avevo seguito molto bene eh, Wiki Love Monuments quella diciamo, per promuovere la diffusione di immagini, di monumenti, di, di beni culturali, che è un tema molto delicato su cui poi io ero. Che tra l'altro anche, io me ne ero occupato e Carlo ha, a sua volta ha trattato all'interno del libro. Dopo ne parliamo più con calma. Sì, c'è eh... un capitolo sulla libertà di panorama, esatto. che, che quindi è stato è particolarmente rilevante per noi. Infatti, abbiamo inviato. Abbiamo un al altri utenti a cui abbiamo proposto di, di avere una copia del libro, sono stati partecipanti a Wikilasmon, che sono diverse migliaia. Giusto per… Giusto centinaia per... Centinaia hanno... Per far Mi capire, Wikilove Monuments è una sorta di contest, di, di, di concorso, eh, che comunque poi comporti a cui eh. si partecipa, eh. facendo fotografie di eh, beni culturali e architettonici, quindi, non lo so, il, la chiesa della propria città, l'affresco, una scultura importante eh. e. Ehm, si attiva un meccanismo per cui si chiede l'autorizzazione all'ente che ha la tutela del bene, per poi pubblicare queste immagini, quantomeno quelle migliori, quelle selezionate dal, dal progetto, vengono poi pubblicate sul, nei, nei repository open di wiki, della Wikimedia Foundation, di Wikimedia No, eh, vengono tutte caricate in Wikimedia Commons, ma solo le migliori possono vincere eh, un premio ah, nazionale, okay. poi eventualmente anche quello internazionale. Perfetto, e quindi lo scopo, lo scopo diciamo, è, du, è duplice, cioè, lo scopo è duplice è quello, uno di premiare i fotografi bravi che, che sono andati a scovare un'opera d'arte magari non così conosciuta ma molto, molto di valore, e dall'altro quello di arricchire attraverso questo meccanismo, questa gamification, questo incentivo al, al concorrere tutti insieme, poi a... In, a, a, diciamo, ampliare la, la, la banca dati di, di immagini open a scopo culturale, che ce n'è sempre bisogno. Ottimo. Sì, e, tanto che anche molti comuni, grazie a queste foto, eh, hanno potuto farsi eh, una, una comunicazione anche a fini turistici, che, per cui altrimenti avrebbero dovuto pagare eh, dei fotografi o invece si sono fatti in questo modo aiutare da, dai cittadini Quindi anche perché cioè, a volte stato... da, quelle, quelle che ho visto io a volte davvero avevano una qualità fotografica molto alta nel senso che ci sono dei che sì, partecipano ci sono a questo concorso anche delle foto di professionisti eh? Eh, sì, sì. Uh, uh, ovviamente il nostro scopo non è fare competizione ai professionisti uh, però uh, uh, se, se partecipano spesso hanno soddisfazione perché uh, Insomma, per i motivi che ci si può aspettare va bene, direi che Carlo, tu hai qualcosa da chiedere a Federico da aggiungere prima di salutarlo? Poi andiamo avanti, io e te. Eh? No, sei spento. Sei spento, non so se ti ho spento io. No, sei spento. Hai l'audio spento. Eccoti. Eh, no, scusate, no, dicevo quando mi pagano le royalty, quando ti pagano le royalty, sì, giustamente <ride> sì, sì. sì. <ride> Andiamo molto bene. Guarda, io, io nella collana ho tanti, capi, tanti, tanti titoli e, e sicuramente... A a, a, a le, le, le, le, le share companies, alle 6 share, immagino. Sì, esatto. Grazie ai libri, esatto. Sì, sì. Non sapete quante, quante Porsche mi sono comprato grazie ai libri. Comunque Federico, ti lasciamo andare perché vedo che sta piovendo di brutto. E te la stai, pre sì, te la stai prendendo è... tutta, quindi <ride> è sei stato, è stato molto utile, grazie. Eh, ah, no, aspetta, chiedo a scusami. Bene per quello, aspetta, aspetta. Ah, rimanendo tranquillamente nel palco. Aspetta, però... eh, scusami, prima, prima di salutarti, chiedo se quelli che sono connessi nella diretta Facebook vogliono farti una domanda, me la scrivono nella chat e io te la, gi te la, te la giro a voce. Um, vabbè, ho visto che allora, Luigi, Luigi Catalani ha pubblicato il link al sito di Wikilove Monuments, grazie, così chi non sa che cosa non l'aveva mai sentito diciamo, e, e per la prima volta che lo sente può linkar, cliccare e andare ad aprirlo se c'è qualcuno che vuole fare una domanda a Federico, ah no, niente <ride> l'abbiamo perso l'abbiamo perso, va bene lo stesso ah no, eccolo, ricompare, quindi se fate la domanda fatela adesso o, o, o dovrete tacere per sempre eh, niente, intanto eh, intanto che aspettiamo che qualcuno faccia una domanda chiedo a tutte le persone che stanno guardando se ci vogliono fare un favore e fare condividi cioè qua sotto no, non so se siete pratici di facebook avete un tastino che si chiama condividi Abbiamo per adesso una trentina di persone connesse, se tutti voi fate condividi sulla vostra bacheca vuol dire che altre persone potranno poi accedere a questo in diretta, a, questa, a, questa, a questo okay. streaming e magari ampliamo un po' il pubblico. Visto che questi argomenti come abbiamo detto fanno sempre un po' fatica ad arrivare al grande pubblico io mi, mi, mi do da fare, faccio le cose su Facebook o su una piattaforma generalista come questa però se voi mi aiutate a fare condividi Vedrete che magari ce la facciamo. Eh, oh, ok, vedo un sacco di gente: Virginia, Stefania, niente. Eh, domande non ne sono arrivate, Federico? Quindi, se, a meno che tu voglia aggiungere qualcosa, ti salutiamo e ti sono andiamo. Esperato. Ti Va bene, Grazie. Grazie mille. Okay. Okay.